Infinita bellezza, da respirare e da nutrire, ma soprattutto da proteggere. Ora più che mai, perché le nostre azioni e le nostre scelte mettono sempre più a dura prova l'equilibrio della natura. Come nel 2010, con il disastro avvenuto nel Golfo del Messico e così come in tutti gli sversamenti che si sono susseguiti in tutto il mondo sino a quello più recente, nel 2020, alle Mauritius. Diverse le specie animali coinvolte, alcune delle quali rischiano l'accelerazione di un processo di estinzione già in corso. Malattie respiratorie, patologie cutanee, tumori, aborti spontanei, sono invece per l'uomo rischi concreti. E oltre alle problematiche ambientali e alle implicazioni sulla salute, non mancano conseguenti danni economici diretti. I grandi disastri sono solo la punta dell'iceberg. Ogni giorno si verificano migliaia di sversamenti in tutto il mondo. Le risposte a questo problema sono poche, spesso inefficaci, talvolta dannose. Test 1 ha brevettato Foamflex 200, una tecnologia innovativa rappresentata da una spugna ad alta capacità di assorbimento che consente di bonificare, in breve tempo, le aree inquinate dalle perdite di petrolio, recuperandolo integralmente. Questo prodotto unico ha la capacità di assorbire e trattenere diversi tipi di oli con l'utilizzo di una quantità di materiale ridotta, in qualsiasi condizione climatica, area geografica e in tempi rapidi. E con un processo di strizzatura, FoamFlex può essere utilizzato oltre 200 volte. FoamFlex 200 è un metodo di pulizia efficiente, atossico per l'uomo, la flora e la fauna marina, green, dalla produzione allo smaltimento. Nel 2018, Test 1 è stata scelta per arginare i danni causati da un grande sversamento nelle isole canarie. L'utilizzo di 70 kg di Foamflex 200 ha permesso la pulizia rapida ed efficace di 150 tonnellate di oli. Scegliere Test 1 significa essere dalla parte del cambiamento. Quel cambiamento indispensabile per prenderci cura del mondo e di noi stessi. Oggi salvare gli oceani è un dovere, una possibilità, un'opportunità.